Da Orlando Bloom a Kendall Jenner, le fobie delle star. Alcune persone hanno non delle paure, ma delle vere e proprie fobie. Alcune di queste sono abbastanza strane e incomprensibili, ma come si dice? A ognuno la sua. Vediamo quali sono le fobie delle star. Le star spesso ci sembrano delle persone invincibili che si mangiano il mondo a morsi, o almeno pensiamo che sia così per il fatto che hanno ottenuto un enorme successo nella vita. Spesso però sono proprio le celebrità ad avere le paure più strane e assurde e, a sapere quali sono, viene anche da sorridere, o ridere a crepapelle. Ad esempio, sapevate che Orlando Bloom ha paura dei maiali? Esatto, non degli squali o di qualche strano animale feroce, ma dei rosa e grassottelli porcellini. Si dice che la fobia del pirata più intrepido dei sette mari sia nata sul set del film Kingdom of Heaven, quando un maiale scappò durante le riprese e Bloom iniziò a strillare e correre come un forsennato. C'è poi Kendall Jenner, che ha paura dei bocchini. Non dei forellini qualunque, ma quelli che si trovano ad esempio sulle merendine, dalle quali esce la tanto amata crema che fa venire l'acquolina in bocca alla maggior parte delle persone. Una cosa davvero bizzarra, e che non ci farà più guardare la modella con gli stessi occhi di prima. Insomma, guai a offrirle un cornetto ripieno. Burro d'arachidi, antichità e bagni. Nella lista delle celebrità con le fobie più strane, c'è anche Woody Allen, il geniale regista è letteralmente terrorizzato dal burro di arachidi che può rimanere appiccicato alla bocca. Non possiamo che rimanere basiti di fronte a questa paura, che rientra sicuramente tra le più strane mai sentite finora. La lista delle cose che spaventano a morte Woody Allen però, è davvero lunga, il regista ha paura anche degli ascensori, del cancro, dei bagni che si trovano negli hotel, degli insetti, dei colori brillanti, dei bambini e l'elenco non finisce qui. E Billy Bob Thornton? Questo maccione ha paura delle antichità, cose che secondo lui non dovrebbero più essere in circolazione. Questo mi manda davvero fuori di testa. Alla lista delle celebrità con le fobie più particolari si aggiunge anche Rita Ora, che ha paura dei sanitari. La cantante teme che qualcosa possa uscire da lì e attaccarla. Il perché, non è dato saperlo. Cucchiaini, ombelichi e gomme da masticare. L'ex cantante del One di Riktion. Liam ha paura dei cucchiai e dei cucchiaini. La star ha rivelato che ne possiede uno, meno male, ma che non vuole usarlo per mangiare. Cosa faccia quando si trova al ristorante e gli viene servito il gelato, non è dato sapere. Anche la fobia di Chloe Kardashian merita una menzione speciale, la sorella della regina dei reality è letteralmente terrorizzata dagli ombelichi. Non vuole toccarli, guardare quelli degli altri e anche vedere il suo. Tanto che, ha confessato, se accidentalmente le capita di posarci sopra lo sguardo mentre si fa la doccia, inizia a urlare come un'ossessa. Chiudiamo quest'elenco con la presentatrice più famosa d'America, Oprah Winfrey, che prova del sano terrore di fronte alle gomme da masticare. Infatti le ha severamente proibite nel suo luogo di lavoro.